ogni tanto mi ricordo che sono laureato in lettere e quindi leggo qualche libro e oggi voglio fare una recensione che è la recensione di questo libro qua che è Lavorability di Marco Montemagno e in realtà quello che c'è scritto sul libro lo trovate anche nei suoi video su YouTube è un youtuber molto seguito e è soltanto un compendio di quello che lui lui dice nei suoi video molto interessante ok qualcuno si potrebbe domandare ma a cosa mi serve un ex pongista un ex giocatore di ping pong eh, nel mio lavoro di tutti i giorni o in una piccola impresa come ad esempio una piccola impresa di vinteggiatura? serve perché eh, parla di marketing parla delle strategie di comunicazione eh, parla di come relazionarsi con gli altri di come fare Meno, meno sbagli possibili non tanto di come eh, di come essere migliori ma di come fare meno errori questo è molto importante secondo me eh, per il lavoro di tutti i giorni è molto importante per il lavoro specifico è molto importante capire che non c'è bisogno di essere multitasking come tutti vogliono essere cioè fare tante cose tutte insieme perché il cervello umano non è fatto per questo, non è fatto per essere multitasking ma è fatto per, per concentrarsi su una cosa sola io questo l'ho capito tanti anni fa eh, proprio con il mio sito internet è solo pittura eh, perché tutte le imprese eh, tendono in edilizia a fare un po tutto ad essere un po multiservizi. Eh, allora l'impresa edile che fa il lavoro idratico che fa il lavoro elettrico che fa il lavoro del pavimento poi sappiamo tutti che all'interno di una piccola impresa edile non ci sono tutte queste eh, maestranze ma vengono chiamati piccoli, piccoli eh, artigiani a fare quel singolo lavoro allora perché occuparsi di quella cosa soltanto per, per far girare diciamo così l'economia le, io non la trovo una, una, una soluzione eh, ottima e l'ho capito e l'ho tanto tempo fa e l'ho anche ritrovato in, in, questo, in questo libro eh, che vi consiglio di leggere eh, è un libro molto facile da leggere vi consiglio anche di vedere i, i video di, di Marco Montemagno perché sono molto interessanti anche per eh, capire come, eh, insomma, come fare delle cose su, sulla, su internet come fare eh, i video, come fare a essere visibili e appetibili, diciamo così, per, per, il, per i clienti, per i vostri clienti. A presto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti.